Smoke so much weed, you put the belly and I give the wear the one for the one to the three. I like good pussy and I like good tree. Mi piace l'anguria, la mangio ogni giorno. Mamma io non volevo fare lo youtuber, io volevo essere un bidello. Ricata <susurra> su di me, ovviamente. Cosa sto vedendo? Oh, denunciati diversi anche i miei eh, iscritti, diverse persone. Netax, vieni a fare un giro. Oh, oh, oh, guarda che ti denuncio eh! Netax, facciamo un video insieme. Oddio, anche tu, ti denuncio. Oh Netax, come. Come va? ti per me? Oh! Ti denuncio io! Dai, sto scherzando, andiamo in cuo e non ho denunciato nessuno. Era così per fare il video un po' più liquette e far cagare sotto Riccardo che francone, raga ma voi ci avete creduto io sì. <ride> oh bella raga ho denunciato youtube fa cagare tu non fotti con me tu mi hai detto che sono un cattivo ragazzo oh you fuck with me i kill you ok i want to kill you don't fuck with me ragazzi era uno scherzo non ho denunciato nessuno <ride> ehi ehi, che ridere yeah non voglio più fare il paladino di youtube mamma non voglio